Geriscotti Scotti contro Antonella Clerici? La frecciata a TV Talk Antonella Clerici attaccata a TV Talk? La dichiarazione di Geriscotti. Scotti. Ospite dell'ultima puntata andata in onda di TV Talk è stato Geriscotti. Scotti. Tante sono state le domande poste al conduttore di caduta libera e tante sono state le dichiarazioni fatte dal noto presentatore televisivo. Durante il corso del programma, alcuni telespettatori hanno notato, tra le tante affermazioni dell'ospite in studio, alcune frecciatine alla collega Antonella Clerici, ma procediamo con calma. Durante una delle tante domande poste dai ragazzi presenti a TV Talk, Gerry Scotti ha dichiarato che Little Big Show, programma dedicato al mondo dei piccoli, è stato in assoluto uno dei migliori programmi televisivi andati in onda, avente i bambini come protagonisti indiscussi di una trasmissione. In molti hanno riscontrato in questa affermazione una frecciatina fatta ad Antonella Clerici. Che per anni ha condotto Ti Lascio una canzone. Per chi non lo ricordasse, Ti Lascio una canzone, così come Little Big Show, pone al centro dell'attenzione i talenti dei bambini. Ovviamente, il noto conduttore di Canale 5 non ha fatto il nome della padrona di casa della Prova del Cuoco. In questi ultimi anni, i programmi che vedono i più piccoli rubare la scena agli adulti de sono tantissimi. Basti pensare a chi ha incastrato Peter Pan di Paolo Bonolis o anche a Io Canto, sempre condotto dal giudice di Tussi e Vales. TV Talk, Geriscotti, il riferimento ad Antonella Clerici. Non solo Geriscotti. Anche Barbara D'Urso è stata ospite a TV Talk, il programma che si occupa di analizzare ciò che viene trasmesso quotidianamente sul piccolo schermo. Tra le tante dichiarazioni fatte dal conduttore di caduta libera, in molti hanno visto una frecciatina ad Antonella Clerici, una delle migliori conduttrici delle reti RAI. Secondo il popolo del web, Jerry Scotti avrebbe attaccato la presentatrice a TV Talk, dichiarando che i migliori programmi con i bambini siano stati realizzati da lui. Il noto presentatore, ci riteniamo a ribadirlo ancora una volta, non ha mai fatto il nome di Antonella Clerici o di Paolo Bonolis, anche lui sul piccolo schermo con uno show avente i bambini come protagonisti di un programma televisivo. Il web si è divertito a tracciare a chi mai il presentatore potesse riferirsi con la sua affermazione fatta negli studi di Rai 3. Molto probabilmente, Jerry ha fatto un'autocritica, ritenendo Little Big Show una trasmissione superiore rispetto a Io canto, sempre un suo programma con i più piccoli, andato in onda qualche anno fa.